Ciao a tutte e tutti. Dieci anni esatti sono passati dalla morte di Muammar al-Gheddafi, una personalità controversa, dibattuta e da alcuni anche di impianta. Per capire la Libia oggi, non possiamo non fare riferimento e ricordare questa figura che ha governato il paese per 42 anni. In questo breve filmato, mh, si tenterà di ripercorrere le tappe del potere di Gheddafi e di tentare di ricostruire in parte. E la relazione che vi era tra potere e società. Gheddafi prende il potere nel 1969 con un colpo di stato supportato dai liberi ufficiali libici, un nome che rimanda e che ricorda soprattutto gli ufficiali liberi egiziani che presero il potere nel 1952 in Egitto e che diedero vita poi alla presidenza di Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser proprio fu un motivo di ispirazione per Gheddafi, tant'è vero che nei primi anni del suo potere in Libia eh, lo stesso colonnello cercò di instaurare un sistema simile a quello egiziano con eh, nazionalizzazione delle imprese, con la costituzione dell'Unione dell Socialista Araba, l'unico partito eh, nazionale permesso dal potere e co anche con l'unione sulla scorta del panarabismo sventurato da Nasser fino a quel momento, eh, l'unione con altri paesi della regione, con lo stesso Egitto, con la Tunisia, con il Marocco e con la Siria. Tentativi che di fatto fallirono eh, precocemente senza, alcuna, eh, senza alcun esito positivo. E, tuttavia Gheddafi... Eh, dimostrò subito la sua personalità molto controversa. Si distaccò sin dal 1973 dal, dal nasserismo, inaugurando quello che lui stesso definì la terza teoria universale, ovvero quel distaccamento dal capitalismo eh, occidentale e dal socialismo sovietico, aprendo una nuova fase, e un nuovo potere politico, eh, basato soprattutto su un sul, protagonismo, almeno in teoria, del, della popolazione. Infatti cercò sin da subito di smantellare i poteri che erano legati alla vecchia monarchia e smantellò di fatto il potere, almeno in parte, delle, dei clan tribali e anche delle istituzioni religiose, dando di fatto un'importanza un particolare al, al basso, quindi alla, alla popolazione. Questo fu... E, diciamo ehm, realizzabile grazie all'istituzione eh, soprattutto nel 1975 dopo la pubblicazione del primo volume del libro verde nel quale eh, appunto eh, affrontava la soluzione al problema della democrazia con l'istituzione dei comitati popolari comitati popolari che di fatto dovevano essere una consulta per il potere con un meccanismo appunto di decisione dal basso verso l'alto cosa che di fatto non fu mh, mai realizzata poiché gli stessi comitati popolari rivoluzionari eh, erano legati al, al potere centrale e quindi al potere di Gheddafi Tale, tale svolta nel, dal punto di vista politico incontrò non, non poche eh, opposizioni, soprattutto da parte dell'intelligenza nazionale e dalla borghesia legata alla vecchia monarchia. Questo sfociò in manifestazioni soprattutto nella città di Bengasi nel 1975, che furono poi successivamente represse e, e messe a tacere. Tale opposizione spinse Gheddafi a andare oltre questo potere. Nel 1977 inaugurò la Jamachiria, ovvero la Repubblica delle, delle Masse, Una, un sistema di potere anche qui basato sempre sui comitati eh, rivoluzionari, ma che di fatto essi venivano facilmente aggirati e messi in tutto nelle mani del, del potere centrale. Potere che proprio nel 1977 era eh, mh, organizzato e governato da soltanto 5 persone, tutti ufficiali liberi, tutti legati alla figura del, del colonnello Gheddafi. E, nonostante diciamo, la, la, la natura eh, autoritaria del, del governo di eh, Gheddafi, di fatto lo stesso godeva di un'ampia un eh, legittimità popolare. Questo fu soprattutto grazie ai, ai servizi e ai e benefici che il governo riusciva a garantire alla popolazione grazie agli introiti petroliferi, benefici che si traducevano in servizi come la sanità, l'istruzione, sussidi per le classi meno ambienti e, e questo diciamo soprattutto nel decennio tra il 74 e l'84 durante il boom petrolifero riusciva a mantenere un certo grado di equilibrio tra il potere e la società. I problemi iniziarono a sorgere a metà degli anni 80 quando con il crollo del prezzo del petrolio e l'accusa al regime di Gheddafi di aver partecipato più o meno direttamente alla, eh, alla, agli attentati aerei nell'88 in, in Scozia e nell'89 in Niger, a gravi sanzioni, portarono a gravi sanzioni internazionali e all'embargo. Ehm, Dell'ONU che di fatto isolò eh, la Libia. Tale eh, congiunzione di eventi portarono poi, eh, a partire dagli anni 90, a una serie di riforme, soprattutto in campo economico, poiché il, il, prezzo, il basso prezzo del petrolio non, non riusciva più a garantire determinati servizi alla popolazione, e si iniziarono a creare quel sistema clientelistico, eh, soprattutto all'interno dei vari potentati eh, tribali del paese che favoriva. E le tribù vicine al regime a scapito di quelle che si mostravano un po' più redicenti verso, eh, verso lo stesso. A partire dagli anni 90 eh, iniziò un lento cambiamento della politica del regime libico, sia in termini di politica estera che di politica interna. Focalizzandoci sulla su quest'ultima, sulla politica interna, vi fu eh, vi furono una serie di eh, riforme eh, di aggiustamento strutturale eh, dell'economia libica, eh, riforme che puntavano soprattutto ad attrarre gli investimenti eh, esteri, vi fu un ritorno del commercio al dettaglio in mano ai privati, fino ad allora nelle mani dello Stato, vi furono l'ingresso di diversi istituti bancari stranieri nel paese, così come vi furono una serie di investimenti stranieri, soprattutto sul fronte dell'energia. Dell Questa eh, tale svolta fu impersonificata, come lo fu in maniera un po' diversa in Egitto, dal figlio di Osni Mubarak Gamal, fu impersonificata dal figlio di Gheddafi, Safe Al-Islam. Proprio nel 1995 il colonnello espresse il desiderio di lasciare il potere a Saif Al-Islam, il suo figlio. E, mh, tale figura rappresentava il nuovo volto liberista della, della Libia, e, appunto che cercava di eh, dare uno slancio al paese e, e far appunto, riflettere il paese all'esterno, all'interno del mercato globale, all'interno della finanza globale, del capitalismo internazionale. Tuttavia, eh, gli introidi del petrolio non, erano, non raggiunsero mai più i livelli che vi furono nei dieci gloriosi della Libia, dal 74 all'84. Tale contesto, insieme alla natura sempre più autoritaria del regime, di fatto alimentò un crescente malcontento tra la popolazione. Che nel frattempo aveva, ehm, si era catalizzata per lo sviluppo di una di, un, di diverse anime dell'opposizione, che andavano da, dagli islamisti ai cosiddetti laici e, e che appunto iniziavano ad, ad, ad, ad opporsi fermamente alle, alle politiche del regime eh, libico. E, tale contesto naturalmente poi nel 2011, sull'onda delle cosiddette primavere arabe, non risparmiò la, la Libia che ormai aveva raggiunto, eh, nonostante eh, il regime di Gheddafi apparisse in un qualche modo stabile eh, rispetto agli altri paesi, tuttavia non fu messa al riparo da quell'ondata eh, di straordinaria di, di proteste. Seppur eh, molti analisti internazionali, ma anche libici, abbiano gettato eh, diversi dubbi sulla natura delle proteste del 2011 pensando che fossero eterodirette, eh, alimentate da forze esterne alla Libia e nonostante la volontà di diverse potenze internazionali di liberarsi di questo scomodo personaggio eh, che si tradusse poi nell'intervento nato nel, nel 2011 è fuori da ogni dubbio che il regime di Gheddafi eh, abbia creato una spaccatura eh, quasi insanabile all'interno della società, il sistema clientelare piuttosto che l'incapacità dello Stato di ehm, eh, di, di, di garantire ai cittadini eh, i stessi privilegi, chiamiamoli così, che avevano eh, contraddistinto eh, la Libia tra gli anni 70 e 80, hanno portato poi alla caduta dello stesso regime, una caduta che poi si è rivelata tragica per lo stesso colonnello che venne ucciso eh, nel, nell'ottobre del 2011 a Sirte per mano dei, eh, dei ribelli.